tre carte, una dal fondo, una dal mezzo, una dal centro. Adesso andiamo anche a guardarle. Oh, allora, diciamo che prima ci guardiamo in viso. Poi guardiamo anche le carte. Buongiorno, bentrovati. La carta del fondo del mazzo, oggi è il vessillo al vento. La carta della cima del mazzo, è una di quelle di ieri, i luoghi. E la carta del centro, che le mette in contatto, in comunicazione, le tre autonomie e la regola del tre. Le mettiamo in fila. Sono un bel mistero, visse tutte e tre insieme. Per me pure. No, perché poi uno pensa, vabbè, Lisa le conosce tutte queste carte, quindi figurati sono anni che ci parla insieme, saprà esattamente che cosa significano tutte le combinazioni, tutte le cose che accadono quando si muovono, gliene metti tre in fila e ti racconta una storia che ci vuole. Il punto è che spesso quando le pesco al mattino sono sorpresa io per prima e dico Dio, se dovessi così da zero a cento raccontare, pensare e poi raccontare una storia, non saprei che fare. La cosa interessante con le carte, ma soprattutto con la vita, è che possiamo prendere anche un approccio diverso. Non per forza dobbiamo sempre pensare alla storia da raccontare. Oggi mh, mi torna in mente una delle cose che abbiamo detto eh, in questa settimana sulle carte, cioè la nostra personalità nasce, si manifesta, entriamo in contatto eh, perché ci racconta continuamente la storia di chi siamo, di che cosa ci è successo, che cosa abbiamo pensato, quali sono le nostre emozioni, tutto lo scorrere del mondo rispetto a me. Mi mette al centro e, e mi individua e in un certo modo mi separa anche da tutto il resto, mi rende un io, un ego, no? Ecco, se invece di voler subito raccontare questa storia della personalità, che poi arriverà, che ce l'ho una personalità, sono un essere umano, ma se invece di voler partire subito da questa per entrare in contatto con una tria di carte o con un avvenimento della vita, o con un malessere del corpo, o con una grande gioia, o con i miei animali domestici, o con una nuova relazione, o, o, o partissi dal corpo, dal movimento, dal radicamento, dal contatto con quello che c'è. Cambia tutto. E quindi anche io che non ho idea di com'è, leggere in questo momento queste carte, attivo una capacità di mettere assieme informazioni che non vengono solo dal pensare. Le dispongo qui davanti queste belle carte e vado a fare la ginnastica e vediamo che cosa accade. Mettiamoci la musica. Togliamo il microfono. Come volevasi dimostrare, si fa la ginnastica e le carte parlano. Quella che abbiamo preso da sotto e quella che abbiamo preso da sopra. La manifestazione in luoghi, attività, movimenti, parole, scelte. Il mondo invisibile, del sentire, la nostra interiorità, i nostri sogni i nostri sentimenti, i legami che abbiamo con la vita, con noi stessi e con chi sta con noi. Sono come due mondi, ne parlavamo un po' anche ieri, sono due mondi che hanno bisogno di unirsi, di stare insieme, ma sono belli, ma sono in due carte diverse. Uno è in cima, al mazzo, e l'altro è in fondo, c'è tutto un percorso in mezzo. Come si fa ad avvicinarli? Si parla di autonomia, è come il movimento che facciamo al mattino nella ginnastica questo, quello che me lo ricorda di più parte tutta la ginnastica che ci allinea i nostri tre corpi, ma quello che me lo ricorda di più è quando Facciamo i tre corpi proprio, così, verso il basso e verso l'alto. Prima in un verso e poi nell'altro. Siamo un po' come questo omino qui. Se vogliamo vederci un omino in realtà, perché non è mica detto, ce lo vedo io un omino. Mettiamole insieme. Infila così raccontano una storia molto molto semplice ma parecchio interessante il mio sentire la sua manifestazione accadono si avvicinano diventano interessanti se mi ci porto io con autonomia se mi metto nelle condizioni perché i miei tre corpi lo spirito l'anima e la materia stiano assieme. Allora non è che tutte le mattine la giornata scorre senza intoppi, senza ritardi, senza gatti sulla tastiera, senza computer che non vogliono partire, senza citofoni, non è che tutte le mattine la vita dice oh fermi tutti Elisa deve fare ginnastica dalle 9 alle 9 e mezzo il mondo si sospende. Sono io che tutte le mattine in questa piccola cosa dico: Oh, dalle nove alle nove e mezzo, spengo il telefono, non rispondo al citofono, sospendo le altre due, tre, mila cose che ho da fare e questo tempo me lo ricavo. Io lo faccio dalle nove alle nove e mezzo del mattino per fare la ginnastica, ma potrebbe essere qualcun altro dalle 10 alle 10 e un quarto si legge i tarocchi, qualcuno la sera prima di dormire da mezzanotte all'una fa la meditazione, qualcuno al pomeriggio dalle 2 alle 6 si fa la passeggiata. Ognuno trova il proprio spazio, il proprio equilibrio, quello che gli serve per quotidianamente avvicinarli questi due mondi. Chiaro che mi posso far aiutare, se decido che questo weekend frequenterò un corso è una situazione eh, favorita, perché c'è altre persone che lo fanno con me, c'è un insegnante, ci sono persone di riferimento, dei luoghi adibiti a questo. È difficile in autonomia, in solitudine, ricavarsi tutte le mattine o tutti i pomeriggi, o tutti i giorni comunque, o quasi, uno spazio di centratura, di ascolto, di avvicinamento di questi due mondi. Il fatto è che se non me ne occupo io, in prima persona, non se ne occuperà nessuno per me. Come quando si dice, uno può star male e andare dal medico, il medico gli dice che fare, che sia un medico omeopatico, che sia lo stregone della tenda, che sia il medico della mutua, gli dice che fare, ma se poi non lo fa, fai la dieta per due settimane, se poi quello non lo fa, <ride> smetti di fumare, se poi non lo fa, perdi peso, se poi non lo fa, di certo non è né il medico, né i suoi familiari, né nessun altro che può farlo per lui. Questo è l'autonomia nel contatto con i nostri tre corpi, o ce ne facciamo carico noi eh, oppure hai voglia che questi due mondi si mettano assieme, perché ci fa la cortesia qualcun altro, che sia un insegnante, che sia la vita, che sia un angelo. Eh, non lo può fare nessuno per noi, anche volendo. Dicevamo qualche giorno fa, che la responsabilità dei nostri talenti è tutta nostra. Ecco, è esattamente questa cosa. Cioè, posso avere il talento più grande di questa terra, posso eh, avere una meraviglia dentro, ma se non sono io in prima persona a ricavargli un modo di esistere sensato, non per appagare l'ego, non per prevalere sugli altri, non eh, per ottenere tutte quelle robe sì, interessanti, un battito di ciglia, poi si ritorna a volere qualcos'altro di nuovo, ma se la uso per unire i miei due mondi, eh, allora questo mio talento diventa splendido, diventa un motivo di felicità costante, continuo, perenne, però è una decisione che prendo da sola. Mi posso far aiutare, posso chiedere aiuto a tutti, ma ci deve essere l'autonomia, la responsabilità, il desiderio personale di farlo. Se manca quello non mi potrà aiutare nessuno. Le guardiamo ancora una volta e poi ci salutiamo. Grazie a tutti, a lunedì, anzi lunedì no, perché ho un impegno, a martedì. Ciao bellezze, buon weekend, fatemi sapere come state.